Sì, grazie Presidente. Allora, come ha illustrato eh, nella, così, nella presentazione di questa mozione, eh, ci riferiamo a un avvenimento storico di estrema importanza per, eh, non solo per la città di Roma, ma per la storia proprio del nostro Paese. Stiamo parlando della... Breccia di Porta Pia, eh, un, un evento che realizzava il, quello che era stato il sogno di Cavour di fare di Roma la capitale d'Italia e realizzava anche l, la, il sogno di Garibaldi. La breccia di Portapia portava a conclusione il percorso risorgimentale. Che era iniziato in qualche modo con i primi moti rivoluzionari, quelli del 2021, ancora quelli del 30-31. Per arrivare poi nel 1870 alla conquista di Roma. Eh, autori di questa impresa storica che veramente rende onore e fa sì che sia una delle pagine più belle della nostra storia autori di questa impresa fu, mh, autori furono i membri del corpo dei bersaglieri un corpo che fu voluto da carlo alberto addirittura da carlo alberto nel 1836 con un regio decreto e su segnalazioni di un altro nome importante della nostra, della nostra tradizione, la marmora. Un corpo che nacque con delle finalità ben precise, quello di esplorazione e di imprese ardite, di imprese ardue, di imprese difficili. Quindi eh, la breccia di portapia pone fine alla, ehm, al percorso risorgimentale e inizia poi una, da, da inizio poi a un'altra epoca, un altro momento della, della nostra storia che arriverà poi alla, nel corso del tempo alla Repubblica. Questa breccia di portapia eh, fu effettuata sulla nella parte diciamo eh, vicina alla porta, la porta di Porta Pia, per l'appunto eh, realizzata su un eh, disegno di Michelangelo lungo le mura aureliane. Quindi, veramente un momento di grande cultura che è storica, artistica, letteraria. Dico anche letteraria perché un testimone di questa vicenda fu. Un giovane che poi diventerà un grande nome della letteratura italiana, Edmondo De Amicis. Quindi, nella ricorrenza dell'anniversario di questa impresa, il Corpo dei Bersaglieri, quindi l'Associazione eh, diciamo Nazionale dei Bersaglieri, nel 2020, tra il 15 e il 20, il 20 settembre del 2020, data in cui cade proprio l'impresa della breccia che ho, ho appena eh, ricordato, ecco l'associazione richiede al Comune, quindi alla Giunta di Roma Capitale, di fornire il necessario supporto amministrativo e logistico indispensabile per la celebrazione dei 150, del 150 anniversario della, bre, della Breccia. È un, uh, un evento importante, tutti, siamo, tutti conosciamo eh, il legame, la, come dire, anche l'aspetto folclorico possiamo dire in questo modo, che il Corpo dei Bersaglieri, ben noto soprattutto per la fanfara che attira eh, bambini, anche adulti, e quindi il coinvolgimento appunto nel percorso di recupero della nostra storia e di proposizione di un momento di cultura, ecco questo evento può avere. Per cui ecco, richiedo il voto favorevole dell'Aula. Grazie per questa iniziativa e per questo evento. Grazie.